Salve a tutti, oggi vi parlo di qualcosa che non c'è, vi parlo dell'assenza e in particolare vi parlo dell'assenza dello scrittore. L'assenza dello scrittore è un fenomeno che è tipico del romanzo, del romanzo contemporaneo. Quando il romanzo nacque all'inizio del 1700 grazie ai francesi e agli inglesi L'autore era molto presente, si poneva come tramite tra un pubblico che ancora non esisteva e quindi in questo senso anche lo scrittore di allora che esisteva ma si poneva a un qualcosa di assente che era il pubblico dei lettori, in questo senso l'autore di allora doveva far sentire la propria presenza proprio per la novità del discorso e di ciò che si accingeva a fare. Oggi non è più così. Nel romanzo del Novecento l'autore, nel migliore dei casi, naturalmente, sparisce. Sparisce il proprio romanzo e fa parlare soltanto i propri autori, i propri personaggi, eh, che, sono anche, che diventano quindi autori di se stessi. Naturalmente non è così, esiste, eh, persiste l'opera di fantasia, ma nel migliore dei casi l'autore si affranca da se stesso, si spappola. Si spappano nei propri personaggi in quello che essi dicono e non interviene più. Non c'è più la cosiddetta onniscienza dello scrittore. O meglio c'è, ma si è fatta la parte, senza farsi accorgere con discrezione. Per esempio c'è un romanzo di D'Annunzio, Il Piacere, che inizia con un dialogo. Questo dialogo ci sono noi una donna che litigano. Sono in macchina a un certo punto la macchina si ferma. E, insomma, cito qualche parte, di un brano di questo dialogo. A mezzo chilometro dal ponte ella disse: Scendiamo. Quindi battuta di lei. Nella campagna la luce fredda e chiara pareva un'acqua sergiva e come gli alberi al vento ondeggiavano. Pareva un, per un'illusione visuale che l'ondeggiamento si comunicasse a tutte le cose. Ella disse, stringendosi a lui e vacillando sul terreno aspro. «Io parto stasera, questa è l'ultima volta». Quindi è sempre lei che parla. Poi tacque, poi di nuovo parlò a intervalli, sulla necessità della partenza, sulla necessità della rottura, con un accento pieno di tristezza. Egli interru la interruppe, prendendole la mano disse non più non più allora io vi ho citato sono quattro battute di cui tre le, le fa lei e una la dice lui in mezzo è più lo spazio che si è preso l'autore nel commentare quello che fanno loro i due protagonisti che lo spazio che l'autore stesso ha lasciato ai due protagonisti ecco questo romanzo già sa di vecchio, nonostante stiamo parlando di un mostro sacro, anche se detto fra noi non si capisce perché, di un mostro sacro che è Bene d'annunzio, è un romanzo molto vecchio questo. A tratti sa di muffa, perché l'autore si pone in mezzo tra, nei suoi, tra i suoi personaggi, addirittura si mischia nei loro discorsi, ma fatti gli affari tuoi verrebbe da dire. Farli parlare. Ecco, nel migliore dei casi questo non accade. Oggi non solo l'autore si fa assente, ma anche l'oggetto del suo discorso è più distante. E la distanza, quindi l'assenza, facilitano il gioco simbolico. Simbolo vuol dire ciò che unisce e tra parentesi è, è il contrario di diabolo diavolo che è ciò che divide il simbolo a contrario del diavolo è ciò che unisce ma il simbolo come funziona? qual è il suo meccanismo? unisce un qualcosa che sta qui a un qualcosa che sta lì quindi tra qui che è vicino a me e lì che è lontano da me in mezzo c'è l'operato del simbolo e quindi il simbolo pende a qualcosa che è assente da me nel momento in cui l'oggetto del mio discorso è assente da noi, da me che parlo e da te che ascolti, da me che scrivo e da te che leggi, il tuo intervento è maggiore. Caro lettore, sei chiamato più in causa. Oggi le, la scrittura, la prosa, di un romanzo soprattutto, chiama maggiormente in causa il lettore con le sue esperienze, con i suoi eh, collegamenti, con, i suoi, con la sua enciclopedia, col suo, con la sua esperienza. E se ci fate caso, oggi molti, molti romanzi di grande successo non sono romanzi corposi, al contrario. In Italia è stato il primo a prendere le distanze dai romanzi corposi ed è stato Italo Calvino, il quale disse... Tutta la mia scrittura è una sottrazione di peso. Quindi uno sparire delle cose, delle parole come scrittore per lasciare il posto a ciò che conta, il testo. E soprattutto il coinvolgimento del lettore. Anche se non lo chiama in casa direttamente, ma il lettore è chiamato a prendere parte attiva alla costruzione quantomeno simbolica del testo ed è un'azione questa cosciente, consapevole da parte degli scrittori stiamo parlando nel migliore dei casi non tutti hanno questa consapevolezza io per esempio nel mio piccolo con le mie, le mie opere per esempio Palermo Genesi Palermo Genesi è la storia di un uomo che va alla ricerca dei resti di un altro uomo quindi già i resti quindi qualcosa che è assente, perché va alla ricerca di questi resti. Ma stiamo dei resti di un uomo che è morto tre secoli prima, quindi c'è un doppio livello di assenza. Tutto il romanzo è costruito su questa assenza. È sul tentativo da parte del personaggio di colmare questa assenza. In visioni, tutti i racconti di visioni raccontano di questa assenza, sono costruiti sull'assenza. Una volta nel bosco, un uomo è ossessionato dai propri sogni, ancora una volta l'ascendente dell'assenza sul concreto, sul presente. Teresa le sue vie, Teresa è la storia di, una, di un transgender che una volta era uomo, poi è diventato donna. L'affermazione de, della propria libertà nasce sull'assenza di sé come uomo il treno, il treno è la storia di questo treno che sparisce nel nulla come un fantasma ancora una volta un'assenza, l'assenza per definizione, i fantasmi ecco, i fantasmi che con la loro assenza o la loro non presenza hanno dato vita a tutta la letteratura dell'orrore, ma non solo il Macbeth che non è letteratura dell'orrore la presenza dei fantasmi, la presenza dell'assenza dei fantasmi è fondamentale Uomo. Uomo, un racconto di visioni è la storia di quest'uomo che eh, per il fatto stesso di non dire nulla, di non fare nulla, nel, nel suo essere presente in corpo ma assente in spirito rispetto a chi lo guarda, eh, creano un pochi problemi a chi lo sta osservando, a cercare di capire ma cosa fa qui quest'uomo che cosa sta osservando perché è venuto qui e non si relaziona con nessuno perché non fa niente quest'uomo il non fare niente l'assenza, il vuoto generano ansia, confusione perché è una rottura il vuoto è comunque una rottura nella nostra cognizione perché noi per conoscenza quando ci aggiriamo a conoscere qualcosa abbiamo bisogno di colmare dei vuoti il vuoto fa sempre paura ma in letteratura è foriero di molte idee belle, che poi nel migliore dei casi si traducono in romanzi, in racconti, in poesie. Grazie, alla prossima.